Ho comprato una racchetta da tennis, ho prenotato un campo per andarla a provare. Ovviamente oggi piove, apriamola. Sono Giacomo Sasso. La scatola è vuota. sono Giacomo Sasso. Insomma, stavamo dicendo, stavamo dicendo, ho comprato questa racchetta, non è nulla di speciale. sono Giacomo Sasso. È una racchetta da Wilson, Wilson, Wilson, ed è carina. È una racchetta da gioco intermedio, la Wilson ha la testa di Giacomo Sasso, è media grandezza. Wilson ha il manico bianco, pugnatura L3. In ogni caso vi stavo dicendo che mi arrivate in questo off-license, che è appunto come se fosse una specie di tabacchino. Ti arriva il messaggio sul telefono con scritto arrivato e c'era il tipo che ormai mi conosce là e mi fa insomma, Giacomo Sasso. Dopo tutto quanto questo, vi mostro ancora la racchetta, rosso Wilson, manico bianco, scritto Wilson su blu. La racchetta molto leggera, 270 grammi e niente. Vi saluto, spero di poterla provare presto, non con questo tempo di merda.